Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Benvenuti, cari fratelli e sorelle, in questa nuova lezione del corso di arabo per principianti. Nella lezione di oggi tratteremo la lettera Sin, ossia Harfus Sin. E come nelle lezioni precedenti, anche oggi vocalizzeremo la lettera Sin attraverso le vocali corte e le vocali lunghe, facendone degli esempi. Allora possiamo incominciare alla barakatilla. Sin fetha, Se, sa, sa, sin damma, su, Se. su, sin kasra, si, si, sin. Sucun, S, S. E ora vediamo degli esempi di parole. <susurra> Sin, fetha, <susurra> sa, sa. Semè <susurra> un. un. Traslitterazione. Semè un. E vuol dire cielo sin fetha sa sa sarirun sarirun traslitterazione sarirun e vuol dire letto sin Damma, su, su, suahfetun, sulehfetun, traslitterazione, suahfetun e vuol dire tartaruga. Sin, damma, su. Su. succarun, succarun, traslitterazione, succarun e vuol dire zucchero, sin kasra, si, si, sinjebun. Singebun. Traslitterazione singebun. E vuol dire scoiattolo. Sin, Castra. Si. Si. Sicchinon. Sicchinon. Traslitterazione Sicchinun E vuol dire Coltello Sin Sukun S S Ustedun Ustedun Trasliterazione Ustedun E vuol dire Professore Sin sukun s Mes Gidon Mes Gidon Traslitterazione Mes e vuol dire moschea. E ora vediamo. La sin con le vocali lunghe Sin fetha, Alif Saa Saa Sin Damma Waw Su Su Sin Kastra ya. Si Si e ora vediamo degli esempi di parole. Sin fetha elif. Sa, saa, saa, saetun, sa trasiterazione. Saetun, e vuol dire orologio. Sin, domma, wow, su, su, Suqun Suqun Traslitterazione Suqun E vuol dire Mercato su, Kasra yeah. Si, si. Si. Funun. Si. Funun. Traslitterazione. Si. Funun. E vuol dire sifone. Ecco con questo ultimo esempio abbiamo finito la lezione di oggi sulla lettera. Sin. Vi ringrazio per la vostra attenzione. E inshallah. Ci vediamo alla prossima lezione sulla lettera SHEIN.